con quella, quel libro molto forte di denuncia che contene, contiene molti documenti su quello che è successo, sulle torture, sulle persone imprigionate senza che ci fosse uno straccio di prove. E anche questo ha a che vedere eh, con i temi di cui parleremo stasera. Allora, siamo molto orgogliosi di questo libretto. Eh, libro da combattimento l'abbiamo definito perché è un libro molto in media stress che vuole intervenire nella campagna eh, Free Assange poi sapete tutti il fondatore di Wikileaks Julian Assange al momento è in una prigione di massima sicurezza eh, a Londra e, e rischia, come sappiamo, di, con l'estradizione 175 anni di carcere in, eh, negli Stati Uniti. È stato per lui eh, in qualche modo tirato fuori dopo tanto tempo lo Spionage Act del 1917 che riguardava i traditori che davano informazioni al nemico. Ora, il punto fondamentale subito da chiarire è che Julian Sange ha fatto uh, giornali giornalismo a livello altissimo, altissimo e i documenti segretati che ha reso pubblici ehm, non li passati a nessun altro se non ai giornali, giornali anche internazionali che poi hanno fatto le varie verifiche su tutto quello che lui eh, proponeva e eh, sono documenti che ci hanno permesso di scoprire eh, cosa è realmente successo per esempio nella guerra in Iraq o in Afghanistan voi sapete la guerra in Iraq ha fatto su morti e tantissimi erano, sono, sono i civili e se, se avete un po' di curiosità oltre che a leggere il nostro, nostro libro curato da Patrick Boylan ehm, potrete andare su internet e trovate questo video potentissimo che si chiama Collateral Murder dove tutto questo che vi raccontiamo lo si vede in diretta, ci sono delle scene agghiaccianti in cui si, vede, si vedono civili inermi, eh, inseguiti, uccisi per strada in ogni modo. E, eh, Julian Sancia, col il suo lavoro, il suo team di Wikileaks, ci ha permesso anche di conoscere tutto quello che è successo in Afghanistan, ma anche tanti altri paesi che sono stati chiamati alla ribalta, compreso, compreso l'Italia, questo in particolare... Eh, poi per alcuni casi come quello vi ricorderete di Abu Omar che fu rapito, eh, l'imam fu rapito in Italia e mh, portato in Egitto, torturato, quindi insomma sono violazioni chiarissime del diritto internazionale e dei diritti umani. Io la faccio breve, però mi preme so dire, un poi ci torneremo, i nostri ospiti ne parleranno in maniera molto più autorevole di me. Che quello che è stato l'intento di questo libro è tenere presente due cose. Uno, il fatto che il caso di Julian Sanchez ci riguarda tutti perché è un attacco feroce alla libertà di stampa e, alla, e al giornalismo, ma c'è anche un caso umano, un caso umano Assange che non voglio, io non, per me non è minimamente secondario, stanno sullo stesso piano, questa persona non ha commesso nessun crimine, ehm, ha fatto il suo lavoro, l'ha fatto in maniera, come dicevamo prima, egregia, e, e si è trovato prima con, uh, al centro di una serie di calunnie infinite, vi ricordate no? tutta la vicenda delle accuse di stupro che poi sono finite nel nulla di fatto e, e adesso sta in una cella di 9 metri quadrati dopo che per un lungo periodo è stato, come sapete, nell'ambasciata dell'Ecuador, dove anche lì comunque era segregato e spiato questo sta venendo fuori anche più di recente in maniera molto, molto chiara eh, tanto che eh, il relatore per l'ONU sulle torture eh, Nils, eh, Nils Meltzer eh, ha, incontrandolo, ha riscontrato tutti i segni delle torture cioè tutti i segni psicologici delle torture, quindi il rischio è anche per la sua vita in questo momento, ehm, ovviamente, per tutti i traumi subiti e, e la situazione in cui si trova di isolamento. Ho avuto il piacere, e, e poi mi taccio, mh, di seguire un webinar, l'avevo raccontato l'altra volta quando ci eravamo visti Patrick, con Stella eh, Morris che è la compagna, l'avvocata la, eh, che segue Giuliana Assange e raccontava anche tutto questo lato, lato personale veramente straziante anche recentemente quando si sono sposati, no? per dirvi le crudeltà non neanche poter fare le foto del matrimonio no? che, qual è la pericolosità di questo fatto? i figli che non possono vederlo, il fatto che durante il covid le visite siano diradate e a un certo punto l'ha raccontato Stella per esempio lui aveva fatto una cosa tragicissima, aveva fatto amicizia in qualche modo, insomma un minimo di legame in quell'isolamento totale con un collega di cella e questo poi mh, durante il Covid si è suicidato. Quindi è una situazione veramente disperata. Eh, i nostri ospiti ci racconteranno stasera anche che cosa possiamo fare perché, per intervenire Ehm, per quali sono le vie legali che si possono percorrere di questo Patrick Boylan ha scritto molto anche in questo libretto e una cosa invece bella che da questa storia è nata tanto la nostra amicizia e la nostra collaborazione tra l'EFT, Presenza e Comitato Assange Italia Amnesty International e Marinari che è ancora più stretto di sempre e ci siamo inventati una cosa un po' folle eh, cui speriamo vorrete partecipare tutti cioè una non stop di 24 ore il 15 ottobre in cui dalle Filippine <ride> poniamo all'Italia tutti chi vorrà partecipare giornalisti, attivisti, personaggi di primo piano potranno dare un contributo ehm, per, questa, per liberare Giulia Assange parlato anche troppo e quindi io comincerei dando la parola a chi vuole di voi due, io direi per cavalli, Tina Marinari, Amnesty Internet, che ha scritto un contributo molto molto bello che troverete in questo libro, grazie.